Buongiorno, sono il dottor Carpegna e oggi volevo darvi una serie di consigli su come aumentare la stabilità della vostra protesi usando la pasta adesiva. Partiamo dal presupposto che le protesi ovviamente devono essere congrue, cioè devono aderire perfettamente alla gengiva. Se ciò non fosse, conviene fare una visita di controllo col vostro dentista per valutare che le protesi vadano bene. Possiamo usare una serie di accorgimenti tramite le paste adesive per migliorarne l'adattabilità e quindi la tenuta all'interno della vostra bocca quotidianamente. Indipendentemente dal fatto che voi le teniate o meno durante la notte la pasta adesiva va posizionata a inizio giornata, quindi la mattina. Le protesi devono essere tolte dal cavorale, sciacquate accuratamente e asciugate perfettamente. Per quanto riguarda la pulizia della protesi lo strumento migliore è questo tipo di spazzolino, è assolutamente dedicato solo per la dentiera, ha due lati in funzione del fatto che la protesi sia più o meno profonda e ha le setole della durezza giusta in modo tale che riesca a pulire e rimuovere fino in fondo eventuali residui di pasta adesiva ma allo stesso tempo non sia troppo aggressiva determinando un'usura della protesi stessa. Visto che non si può trovare in farmacia basta che ci scrivete, ve lo manderemo a casa in modo gratuito in modo tale che possiate utilizzarlo volta che avete asciugato la protesi si prende la pasta adesiva in realtà sono tutte simili anche se ne esistono di marche diverse e vanno posizionate due piccole striscette una per ogni lato della protesi inferiore. Una volta che la pasta adesiva viene applicata viene strofinata e allargata su tutta la superficie della protesi per fare in modo che lo strato sia il più sottile possibile. Tanto maggiore è lo strato di pasta adesiva che voi andate a mettere tanto minore in realtà sarà l'efficacia della pasta sulla protesi è un principio fisico che si rifà al principio di tensione superficiale dei liquidi. Il fatto che due pezzi di vetro si incollino gli si interpone un sottile strato di acqua. Se lo strato di acqua è molto sottile le due lastre di vetro tendono a essere incollate e molto difficili da staccare. Se invece andiamo a aumentare lo strato di acqua che andiamo a interporre tra le due superfici ovviamente queste non essendo più a contatto sono molto mobili una sull'altra quindi bisogna metterne il meno possibile sulla superficie maggiore possibile della protesi. Una volta che la pasta viene ben distesa sulla superficie della protesi la protesi deve essere applicata all'interno della bocca dopo aver fatto sì che la bocca sia il più asciutto possibile quindi si deve cercare di trangugiare la saliva, fare delle respirazioni attraverso la bocca per cercare di asciugare il più possibile la gengiva sulla quale andremo a applicare la protesi dopodiché andiamo a posizionare la protesi e la teniamo fissa per una trentina di secondi pressandola con le dita della mano. In questo modo aumentiamo l'adesione della protesi e andiamo ancora a sottigliare lo strato della pasta presente tra la gengiva e la protesi aumentando in questo modo l'adesione della stessa. Per la protesi superiore invece oltre a posizionarla su entrambi i lati della dentiera la pasta deve essere posizionata anche sulla parte del palato e anche in questo caso deve essere poi sparsa in modo omogeneo il più possibile su tutta la superficie della protesi. Cerchiamo di asciugare il più possibile la superficie del palato, dopodiché andiamo a posizionare la protesi e anche in questo caso la teniamo premuta per una trentina di secondi. Fatto questo la protesi dovrebbe avere una stabilità maggiore. Se anche con l'utilizzo di una pasta adesiva la tenuta della protesi non risulta comunque ottimale, ci sono delle problematiche anatomiche riguardanti sia l'osso sia la gengiva che determinano una minore efficacia di questa protesi. Quindi, in parole povere, la protesi fa un pochettino quello che può. Se non gli diamo degli altri aiuti non possiamo pensare di poter ottenere dei risultati migliori. Se è vero che da un lato aumenta la stabilità con l'aiuto della pasta adesiva, è anche vero che molti pazienti non la gradiscono tanto in quanto variano un pochettino i gusti dei cibi che vengono mangiati. Questo non succede a tutti, succede a certi pazienti e questi pazienti purtroppo non possono sfruttare i benefici derivanti dalla pasta adesiva.